Ciao a tutti, parliamo ancora una volta, ancora una volta di eh, pesi eh, per l'arco eh, Dal 1 settembre 2022 eh, sono stati liberalizzati, è stato adottato il nuovo regolamento eh, World Archery anche in Italia, che era da, dal 15 di gennaio 2022 che era stato approvato e quindi non ci sono più dubbi si possono mettere pesi anche sulla parte superiore del riser e soprattutto si possono mettere ammortizzatori integrati ammortizzatori integrati anche sulla parte superiore del riser. Questi ammortizzatori integrati possono essere anche eh, di qualsiasi materiale non è specificato il materiale quindi anche un materiale eh, fluido come può essere una una gomma fluida o eh, un olio molto viscoso. Quindi mh, a questo punto anche lo Smart Riser XM1 eh, rientra a tutti gli effetti eh, tra, i, tra, gli, archi, tra mh, gli archi con cui è possibile, è possibile eh, gareggiare nella categoria, nella categoria arco 1. Questo è il nuovo smart riser nero, come vedete ha gli ammortizzatori integrati nella parte superiore e nella parte inferiore del riser. Questi ammortizzatori permettono, una volta eh, al rilascio, di avere una sensazione di tiro migliore, quindi di conseguenza anche un approccio, eh, prima del tiro, un approccio di carattere più ovviamente mentale, che non tecnico e tecnologico, ma mi permette di avere eh, più familiarità, più eh, ehm, predisposizione a, ad, ottenere, ad ottenere un tiro, un, un tiro adeguato. Eh, vediamo anche eh, i, nuovi, i nuovi pesi che sono stati disegnati da smart riser, come vedete, il peso a sinistra per arcieri destri, il peso a sinistra è, è leggermente superiore. E questo perché? Perché normalmente quando andiamo in mira, andiamo con l'arco giusto la mano alle volte permette una leggera torsione verso destra. Questo leggero peso in più riporta normalmente l'arco in posizione centrale quindi questo è molto importante è molto importante per avere una posizione centrale poi l'arco come vedete è perfettamente bilanciato lo vediamo in questo modo qua è perfettamente bilanciato e quindi non ha bisogno non ha bisogno di nulla lo smart riser non ha bisogno di niente non ha bisogno di avere nulla di aggiuntivo a mio modesto parere il peso complessivo del, del riser così come è stato progettato e costruito da smart riser è già perfetto così com'è non c'è bisogno di aggiungere nessuno smorzatore in più abbiamo già eh, di grande qualità all'interno del nostro riser non abbiamo bisogno di nulla non abbiamo bisogno di smorzatori aggiuntivi quindi è inutile mettere Damper è inutile mettere sullo Smart Riser, non dico sugli altri, anzi sugli altri che non hanno, che non hanno gli smorzatori integrati che ha brevettato e inventato Smart Riser eh, consiglio assolutamente di provare. Attenzione a mettere pesi nella parte superiore, attenzione alla... perché lo sbilanciamento che potremmo avere sulla parte superiore potrebbe vanificare tutte le, le, le agevolazioni che ci dà un, un, peso, un peso aggiuntivo. Ovviamente se noi utilizziamo un riser per olimpico, quindi un riser che non ha nessun peso aggiuntivo, un riser che normalmente pesa un chilo, un chilo e due eh, senza nessun accessorio, ha bisogno assolutamente di qualche peso per renderlo perlomeno per renderlo per in questa posizione. Non è strettamente necessario, si può tranquillamente tirare con una buona tecnica anche con archi molto leggeri. Io vedo filmati in giro anche di, ahimè, ahimè di eh, professoroni eh, olimpionici e professoroni che boh, si sono cimentati nella divulgazione dell'arco nudo ma molto probabilmente non conoscono eh, in modo completo eh, questo tipo di tiro anzi che dicono che assolutamente bisogna mettere pesi notevolissimi perché se no l'arco mi, mi viene in testa eh, sta proprio così nel, in quel filmato mi ha, mi ha fatto un po' rabbrividire perché se io non metto pesi l'arco mi viene in testa e quindi devo fare attenzione i pesi servono solamente a non farmi venire a non farmi venire in testa l'arco no. um, non lo so comunque è un bravo ragazzo e tante, la divulgazione è sempre utile se non si dicono troppe eh, stupidaggi comunque questo è un ottimo, è un ottimo arco è il, nostro, è, il nostro, è il nostro nero e io lo consiglio mi trovo bene anche col, eh, con lo snipper, poi um, in un altro video parleremo anche di corde, e eh, le migliori corde che si possono fare, i miglior serving che si possono fare eh, per alcuno Però eh, volevo eh, convincervi del fatto dei, dei pesi. Vediamo un attimo il tiro, vediamo un attimo il tiro velocemente del dello smart riser non uso la dragona normalmente ma questa volta la uso così possiamo vedere ehm, effettivamente lo scalcio di questo di questo di questo riser andiamo in ancoraggio attiviamo un buon equilibrio dinamico un buon rilasciamento e la freccia e la freccia parte come vedete il tiro, lo vediamo anche adesso al rallentatore, il tiro è, come abbiamo visto, è, è, è un buon tiro e l'arco si è spostato tranquillamente verso il bersaglio. Ma cosa succede effettivamente? se non abbiamo nessun peso. Qua abbiamo un normalissimo arco scuola da 24 libri, un normalissimo arco scuola. Come vediamo se noi, ecco come è, com è, com è ben bilanciato il nostro arco, anzi non è per niente bilanciato, è bilanciato come vedete esattamente a metà. Ha bisogno della sua stabilizzazione, ha bisogno, ma cosa succede se noi tiriamo con, una, con questo arco, con un arco scuolo? Anche qua metto la dragona che normalmente io non ho però e possiamo andare anche qua in equilibrio dinamico, il giusto rilassamento e il nostro tiro. Come vedete con un giusto, una giusta tecnica, un giusto equilibrio dinamico, un, una giusta espansione sui piani verticali si ottengono eh, dei buoni risultati. Vediamo anche qua al rallentatore Come vedete, anche qua l'arco ha scalciato leggermente, ma mi è venuto in testa? No, non mi è venuto in testa. E, e quindi anche qua possiamo tranquillamente investire, investire molto sulla tecnica. Vedete? Questo è l'allineamento. Questo è l'allenamento, dorsali, equilibrio dinamico, tiro. Ok, quindi cosa voglio cosa vuol dire? Cosa voglio dire? Voglio dire che i pesi sì, i pesi sì, ma è una questione molto, molto personale. I pesi li possiamo aumentare man mano che aumenta la nostra tecnica. Dobbiamo sempre fare moltissima attenzione ad aggiungere pesi. Quello che conta, quello che conta veramente, è lavorare un pochettino di più alla paglia, un pochettino di più sul braccio dell'arco, un pochettino di più sul rilassamento della mano, sul rilassamento del polso della mano dell'arco, sulle, soprattutto sull'espansione, L'equilibrio dinamico, allineamenti, mira, equilibrio, partenza della freccia. Ok, scrivetemi nei commenti se, se avete capito o se non avete capito qualcosa. E come fare, la pro il prossimo video, vediamo come allenarci a ad avere un buon un buon eh, oltre che un buon rilascio un buon, una buona espansione con il polso, polso dell'arco. Ok? Ciao a tutti!